Ciao a tutti ragazzi, sono mi sono Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Nell'ultimo episodio abbiamo risolto un puzzle <ride> e, e quella è la cosa più... Vabbè, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti visto che nessuno si sta iscrivendo ultimamente Nonostante lo dico ogni, eh, ogni episodio E niente, adesso andiamo ad ah, uccidere il cartomagno dell'acqua perché sì Perché se lo merita, cattivo Perché ha prosciugato i laghi È colpa sua E spreca curioso Sì E non battere mai Vai avanti Ah pensavo fosse partita la cazzo no? <ride> Ma se tieni fermato allora. Turbini Oh no. no Non possiamo tornare indietro Trombe d'acqua che, che spruzzano acqua a caso Oddio Edito. Ah, è il cartomagno dell'acqua Che per qualche motivo i cartomagni sono origami Perché sono origami? Se gli origami sono cattivi Quali, Qual è l'origine del origami? Vai avanti <ride> e basta Qualcuno l'ha piegato così non mi la prendente alla statua del salone Forza Mario, eh. dobbiamo restituire al eh, cartomagno i suoi feroci lineamenti Che poi si trasforma in un libro, sti qua Cioè non ho capito il, il, il, come funziona questa roba Vabbè, battaglia boss o oh no? No, mini boss Si, sì, diciamo Oh, wow, guarda quelle trombe d'aria trombe d'aria? A me sembrano dei fortici di acqua invece Non avrei mai detto <ride> che il potere Che schifo, il coronavirus mm. Non avrei mai detto che il potere del cartomagno D'acqua arrivasse a tanto Uh, trombe d'acqua E ora? Ora non lo posso attaccare da quelle parti Ma, No, ce lo spiegherà sicuramente No? Oh mio Dio, grazie Vabbè, Comunque allora... è prevedibile che non possiamo andare in quelle caselle Per attaccare se non moriamo allora, Probabilmente devo usare questo coso Oppure, no, non so se devo... On sì. manforte uh, Manforte e poi, boh, ne aggiungo un attacco senza motivo Così, vediamo, vediamo cosa ci dice pure la Mano lettera forte. Oh On... no, ha spazzato via i pannelli Smetti la cartomagno dell'acqua. Che sangue ha spazzato via il pannello? Che pannelli hai spazzato via? Ah mm. sì, quella della manforte e quella della... Man... il cartomagno dell'acqua si alza in volo. Buttalo giù con un salto e poi Sferra in una martellata. Ecco. Ah ok, grazie. Ora sappiamo cosa non fare perché abbiamo preso la, la casella del cartomagno. Sì, ma ho un attacco in più. Yay! Sì, cartomagno. Mano forte attivata. E cosa dovremmo fare ora? No. Cartomagno della terra. Allora... Basta E eh, ora Ho oh, capito Ora li puoi saltare in testa Siamo face to face oh, oh wow Gli ha fatto un sacco di danni Il boss è sfinito adesso Possiamo ucciderlo Però mi ha lasciato solo il coso quindi Wow Marco <ride> Saltano in testa No, eh, vabbè. Ok è stato inutile Allora gli do semplicemente saltare in testa Oppure usi l'altro potere del cartomagno? Cioè? Ah, sì, le, le mani, ma gli distrutte lui. Mm, non sembra anche che. Non sembra anche a te che il cartomagno dell'acqua sia bello. Si, sì, saturo. È <ride> saturo, ciccione. Ha <ride> assorbito tutta quell'acqua come una spugna, super pericolosa, ma anche super assorbente. Tombe d'acqua? No. Oppure semplicemente ah, okay, voleva vabbè. bere, che ne sai. Eh, ora Beh. mettiti il potere nell'altro potere della mano. No, li ha distrutti. Ah no. Gli artimani devi mettere. No, ci ha detto di. Allora, innanzitutto li attivo. E poi. Faccio prima un salto e. guarda, ora riprendiamo pure la lettera, quindi ti.. Ti, ti infreschiamo la memoria. Qua il cartomagno dell'acqua si alza in volo, buttalo giù, vai! Sì, e spero in una martellata, quindi ora attiviamo il, le robe per il cartomagno. Salto. Però salto luce del Uso questo? No. Che meglio. Perché lo vuoi sprecare così? e Poi il martello lucente che è quasi finito. Quindi me ne devo comprare un altro. Oh no. Sbong. Oh, oh malala. Malala No, ora è più saturo <ride> <ride> un peso qua ora fa più acqua oddio Vabbè eh, non ricordati di, di non mettere nulla sulle, sulle case Sulle file dove stanno le trombe d'acqua okay. um, Facciamo Non posso mettere di Ok faccio doppio danno Cuore No ma come ti è venuto in mente no, si si si può si sapere? Si. Mi sono dimenticato che ho un lim limite di attacchi. Aia ah, ah, yeah. Para le cose ecco. Oddio La Pargione del cartomagno dell'acqua sembra sul punto di scoppiare Sento che si sta preparando per qualcosa di grosso Mario fai attenzione ti one shot eh di qui Tommy d'acqua vabbè ok ehm um. non andargli vicino mm. poi tu credi cos'è che posso fare? mettiti qui? un cuore vicino c'era già un cuore no lì e faccio un salto pure questo che salto? cosa mi conviene? salto o questo il cartomagno dell'acqua dell'acqua cioè della terra della terra eh. non funziona in volo l'hai allora, appena provato facciamo le, le, le mani fai come vuoi si sì. metti proviamo che succede per sicurezza metto il vuoto qui così non succede niente a parte quello no l'ha spazzato via ah no non è vero non ha spazzato via sta qui ha spazzato via quelli della terra artimagni vediamo se possiamo falleggiare questa palla a oh, ferro oh. Ah, no mm -hmm. no no no no no no no no no no no no no no no no you next time io Volevo solo darti una una no Para. Grande onda. Para. OH no dio io ho tolto metà dei de Ok, ora è sfinito. Che onda enorme, enorme! Dubito che sarà l'unica. Prima che ne arrivi un'altra, dobbiamo scoprire come difenderci. Ah, quell'attacco ha davvero sfinito il cartomagno dell'acqua. È la nostra chance. Forse so come possiamo difenderci usando quello della terra. Perché ci alza in alto, mm -hmm. quindi non possiamo essere colpiti tecnicamente. Ok, allora, e ora posso usare quello del. Delle mani. Quello eh, è una mano. Mettiti sì, anche sì. mossa in più, se puoi. E come faccio ad attivarmi? Non devi sliderlo giù quello in qualche lo modo lo slido giù solo che poi non posso più fare niente dopo quello Ruoti? No Allora un attimo Se facessi così invece Ma ti serve un'altra freccia ecco, ecco, così Vedi Ma non ci interessa se tiore andarti Magni Quello successiva L'attacco meglio per attaccare con gli arti mani? quello successivo all'onda. Ah ok, sì quello che stiamo facendo adesso, praticamente Bene Turno di mafio Allora, okay. no, no, meno male che abbiamo usato gli arti mani. Vedi, ora mi dà pure il tempo, quindi Bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, oh mio Dio Dai, in meno di 10 secondi Ah no, mi dà pure un limite, ok Non, no, non potevo runshotarlo Tecnicamente, è troppo prosciugato per attaccare Perfetto, quindi mm. adesso li, li fai un'altra di quelle e abbiamo vinto Ah no, invece No, è tornato Eh, in... sicuramente non ti fa un'altra onda adesso, quindi Ah, Oddio. perfetto uh, Ora me metà delle cose sono distrutte Hai praticamente una su due chance Di fallire qualsiasi cosa tu faccia uh, Vabbè ora facciamo il... Prendi il cuore cioè fa Vai così, va così Sì, perfetto secondo me sì, eh, Mi aumento pure un uh, mi, mi do pure un altro attacco Vai ah. Molto bello, Abbiamo sbagliato qualcosa uh, Sì Abbiamo sbagliato qualcosa perché mi ha tolto Il coso della. Cioè dell'attacco dell'aumento di... Attacco. beh non importa vabbè allora uso hai le scarpe lucente dendr dendr dendr perché solo il primo attacco fa 12 e il resto fa schifo Bo. ok ora sta a terra e possiamo siamo attenzione con... aia vabbè 8 non, non mi ha fatto praticamente niente si sì. ah si sì? sì. invece vedi che si sta di nuovo ingrassando Vada. Ho sempre paura che, che faccia qualcosa di strano allora. Ora le ha, le ha messe più attaccate, vedi? Ho praticamente una vuota e due no Ok, quindi Ne hai solo quattro di, di cose Che altro posso fare? Questo, bene, ho fatto tutto Una bella lavata Ok, non mi ha tolto niente Bene Ma finisci Um. Martello, martello, solo Martell martelli Martello Usa quello lucente Pregate uh, Per metterlo di nuovo Posso rimetterlo di nuovo? E cosa succede se lo distruggo con il primo? Ma infatti si distruggerà il primo Perché non è... è già l'ultima cosa Ah ok, l'ho ucciso yeah. Bene, abbiamo ucciso il terzo boss Con quasi nessuna di Terzo boss? Vuol dire il, il Nessuno Il mi primo mini boss del mondo 2 secondo mini boss è morto, perfetto. Quindi ora no. non ha più la possibilità di ingrassare con l'acqua. <ride> ok, e si è trasformato in un libro, come sempre. <ride> non ho capito. Probabilmente la loro forma originale è una paper normale. <ride> poi da Mario, anche lui si è tra tramutato in un tomo. Non è un libro, Marco. È tomo, libro sempre la stessa cosa eh, e probabilmente prendino. probabilmente li stiamo semplicemente uccidendo e li stiamo rivivendo con consiglia con l'acqua ah si sì, ah si sì. vediamo ah, un, po'. Vedi un mm. po' ah capisco vabbè non lo leggo bisogna più così così poi non ballare di nuovo ti prego perché non dovrebbe che non voglio. Mi che ci sono, sono riuscito a piegare il cartomagno dell'acqua. Vediamo subito come funziona questo potere, che ne dici? Cioè il cartomagno, comunque il mondo 1 è molto più corto del mondo 2. Cioè ora facciamo la roba del. Veramente del... il contrario. Okay. Il mondo 2 è molto più corto cioè del mondo 2. Cioè sì uno. scusa ho sbagliato a, dir a dirlo si uh, stava z dicendo comunque fosse anche un tutorial per fare il vostro cartomagno dell'acqua Sì <ride> la maggior parte dei, dei cosi anzi probabilmente tutti sono impossibili da fare in questo gioco di origami uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. come sto? un'area mitologica come una vera cartomagna? ovviamente parlo dico che non si può fare con un solo foglio questo cartomagno Uff, in effetti mi sento molto idratata estremamente idratata io io sto scoppiando, stai, stai indietro e ancora la corona che non c'entra niente <susurra> <susurra> nel tumo vomita Schifo. ah e ora riporta indietro il ponte a quanto pare, si sì. bene ora possiamo tornare da bobby che non ci ha aiutato per niente hai visto che roba? ora so cosa apromo un'autobotta dei pompieri durante un incendio ad ogni modo, adesso possiamo certo riempire quell'ago asciutto <ride> Ma che ti ridi, ma che ti ridi no. Non ci sono Todd nei cartomagni, nelle sale dei boss Nei cartomagni, perché nella sala dei boss oh, quello dei colori wow, c'era wow. Salviamo Quindi la prossima parte sì. di, di Mondo 2 Paper King? No, ho perso l'autobus signora autobus secondo questa è la mia fermata ah, ah, ah, ah. maledetti Mi autisti maledetti esci. Mi hai detto no <ride> non ridere oh uh, hi Bobby Bobby ci hai aspettato davvero no sai che doveva fare guarda non sai cosa ti sei perso ma ora il cartone è acqua passata adesso possiamo pure aprire adesso abbiamo pure un nuovo potere cioè, scusa, ridere. ora che poteva andare a farsi un giro Non lo fa Mentre mentre doveva stare con noi se.. se, se si va a fa fare un giro Si perde Su serio, quel cartomagno dell'acqua Alla fine si è arrivato un'esperienza interessante Qui non è stato un buco nell'acqua Vabbè, non importa, sarà per un'altra volta no, Speriamo che quindi ci seguirà la prossima volta Non preoccuparti, tra molto potrei vedere Il suo potere all'opera Ma ci stai ignorando Torniamo al lago e proviamolo Oh... Okay. Oh. ok si è ripreso non ho detto praticamente nulla non gli va di rispondere a olivia ok abbiamo ucciso questo ora torniamo al lago probabilmente tagliamo si tagliamo abbiamo, anzi abbiamo già tagliato quando abbiamo detto che okay, andiamo al lago io non ci torno di sotto comunque in senso? Sì, sotto il ponte che dovresti tornarci? Non smontare le sue antidioti. Ok, eccoci. Magari spaventiamo pure quella scimmia Todd maledetta. Noooo. Perché clicchi salta? Eh? Perché non mi interessa, l'abbiamo pure già vista nello in questi episodi. è realistica l'acqua ed è effettivamente acqua non carta di acqua vero sticker star come lo ricordo l'acqua sticker star quindi. è semplicemente carta però che sembra acqua di, di colorazione ah. beh questa sembra carta comunque no e vai allora che ne dici Bobby una bella pozzangherona eh adesso possiamo salire su quella barca e seguire il nastro <coughs> È la cosa più impressionante che abbiamo mai visto, chiedo scusa di essere stato dubbioso, signorina. Oggi stavo davvero facendo il piano di bei ricordi, bellissimo. Ok, sali sulla barca, quindi. che fai? Così, picchio Bobby. Come fa? Ma che fai? Dove vai? Ci <ride> sono sempre i Todd nascosti nelle cose. Non, coso, non ha suonato, allora che cosa fai? La, la scimmia, no? Scimmia! La scimmia si spaventa no, quando no. ci avviciniamo. Evviva, adesso possiamo seguire il nastro, andiamo! Noi non sappiamo guidare una barca Mario che fai? Tu non sai guidare una barca, idiota Marco, Mario sì <ride> um, Complimenti per il tentativo Posso provare, voglio farmi perdonare per non essere entrato nel santuario Non hai le mani um, Però in effetti come faccio ad afferrare il reno? Uffa oh, dopo tutto quello che abbiamo fatto per riempire il lago ora nessuno di noi sa far muovere questa barca tu c'hai le braccia olivia ci deve essere un modo forse c'è qualcuno qui in giro che sa come rimare quel todd laggiù Ah la scimmia non è un todd no pensavo quello comunque sì, sì allora. quella scimmia è un tod no un to ehi perché non chiediamo a quella vivace scimmietta laggiù ehi scimmietta buongiorno anche se sei un animale selvatico puoi pu stai rimane calma calma piccolino Senti, non è che conosci qualcuno bravo a remare da queste parti? Potevi chiedere un Todd al Todd lì, lì, lì in giù che è una persona pure lui. Meno male. Aia ai, basta! È così che sei utile la gente tu? No, ti vuole solo picchiare perché si è stufato. Oh no, è scappata via! E non hai nemmeno risposto. Mm. Mm. Non so, forse ti ha lanciato. Ti ha risposto lanciando quella lattina? Qualcosa tipo, ehi hey, lasciami stare signori origami, fatteli affari tuoi. Mm. Signor Todd, lì conosce qualcuno, eh, è vero, non siete esseri umani. Dai, non mi dire che no. dobbiamo andare a prendere la scimmia. Sì, andiamo a prendere la scimmia, yeee. Yeah. È giusto, perché non possiamo chiedere alle persone che parlano. Appunto. Cioè, no, dobbiamo <ride> chiedere a una scimmia, una dannatissima scimmia. Lì c'è qualcuno che dorme. Andata. Ah no ecco Ah è uno spunzo uh, Devo essere il mio addormentato Ero venuto per fare festa Sei mica dove la festa? No Lascialo stare Ti sta seguendo Ah ah beccata Ma ora ci portiamo in giro lo spunzo Sì A caso un attimo, se unita alla compagnia, tipo... <ride> sì, c'è pure lo spunzo a caso. Vuoi provare a dare qualcosa a Sibietta? Dare un lucino. Mi sembra che non è quel che voleva. Ok, forse eh. una scatoletta di sonno. Ora <ride> ecco quello spunzo. Ma beh, devi andare dal, dal tipo timido messicano, devi andare. Ah, già. Ma ah, già mia. che lui sta aspettando Come sei gli studio. amici. Oh, mio dio. No, tu non sei messicano. Ehi, hey, ho portato gli amici. Eccomi qui. Ho portato la roba. Come la roba? Il tonno. <ride> e là, benvenuto alla festa. Ti piace fare l'entrata in grande stile e in ritardo? Eh, ammettilo. Cos'è, tonno? Ottima scelta. Questa fiesta a tema cibo in scatola sarà una cosa mai vista. Sì, sì, sì. <ride> Ora ci serve solo che arrivi il tipo con la prescatola e poi si apriranno le danze. Sì, sì. sì. Ehi, hey, buongiorno. Can I purchase your tuna? Vai avanti. Ora ci serve... Eh, scusa, io, io ce l'ho, l'ha frescato e l'amo. Voglio il terzo amico e basta. No, era un nemico. Ma... Tappo il tuna. Mmm, dov'è? Qualcosa che corre forse. Quei tipi strambi non mi lasciano andare, io devo andare alla festa. Per favore, salva me. Io lo po io porto a festa Un attimo, come si chiama questo, questo qui? Un boss, ok non Volevo soltanto sapere il suo nome Non fare sti versi, sono disgustosi Ehi, hey, buongiorno, hai aperto la Io la arrivato, la grazie, la grazie E l'apri scatole? Oh si sì, si sì, eccoci Todos qui Finalmente la nostra super festa a, a, a tema cibo in scatola Può iniziare musica? <sessizio> Detto non nessuno si stanca, ma se l'apri scatole manca. Ah, è vero, sarà un vedo dolo, dolore A Apri scatole? Ah, lo sapeva che ha dimenticato qualcosa. Io sapeva. Che. che cosa? Sul se lo dimenticato? L'avevo pure scritto sull'invito. Come facciamo una fiesta a te in scatola senza apriscatole? Apri scatole, niente apri scatole. Fa tutto io, chomp chomp chomp. Ah, wow, okay. con quei dentoni possiamo aprire tutte le lattine che vogliamo Fantastico, adesso la festa può cominciare, sì sì okay. Cosa serviva a programmare l'evento di sto tizio che cerca la friscatole? E poi un attimo. Ah, è vero, possiamo prendere il tonno per attirare la scimmia. Ehi, vogliamo un po' di tonno. Martella. Non voglio martellare, voglio, Parla. voglio parlare con questo mio compare Le tempi potenti Che aprono le scatole a quattro palmenti okay. Significa Ok niente uh, Torniamo dalla scimmia allora Sì e... Scimmia vuoi fare vuoi... Qualcosa con Vuoi provare a qualcosa la scimmia eh no non possiamo devi andare a prendere un po' di tono da quella pila secondo me e, e scusa, è l'evento di stick Della festa del cibo Te in lo scatola. aprirà il tizio probabilmente Scusa Se A tutti piace il cibo in scatola e che dice? Io tanto però vado ad aprire lattine Vuoi che apra anche a te? Vedi? Cosa? Ok, allora dobbiamo, dobbiamo prendere la scatolina e, e darla a lui per aprire Ci vediamo alle lattine il lattino di tonno l'abbiamo presa una lattina di tonno ancora chiusa? te l'ha lasciata una scimmia. lanciata ah, okay. ok siamo dal tizio così ci apre la lattina io tanto provo a aprire le lattine vuoi che apra anche una te la tua marca lattina fa schifo di tonno aperta una ah. eh? lattina di tonno aperta, hai in mano una roba appetitoso voglio aprire altre lattine, ancora ancora? No. <ride> Quello gli ha la, gli ha di nuovo la lattina <ride> sul tavolo Ok quindi adesso diamo la lattina alla scimmia E la, Cioè volevo dire lanciamo la lattina alla scimmia Ok Martello martello martello Però quella piccolina non piace un sacco Non si sta risparmiando eh Forse stavolta non scapperà prova a chiederle di nuovo se conosce un rematore io la martello e basta, non mi interessa oh, oh, oh. Mm, Era proprio quello che ci voleva, l'automale è delizioso Oh Mario, ti ringrazio tanto, scusa se ti ho fatto impazzire quando ero una scimmietta Tranquillo, non sono una scimmia, mi avevano solo piegato così, sì, lo, sì, lo so È tutto un po' confuso Beh, era ovvio che eri un Todd oppure una scimmietta No, io il, sono un vogatore monoremo, ufficiale dei tour sul fiume Gorgo Oh, guarda caso, proprio un rematore lui mm -hmm. Ero da un po' di tempo che ero piegato in forma di cimia Ora mangerei volentieri una banana Vogatore ufficiale Monoremo Ma allora sei esattamente quello che ci serve Ha detto il suo nome Sei in grado di far muovere la barca sul lago? Chiaro ah, oddio. Volete fare un giro sul un fiume? Attimo, Sono felice di vogare per voi a, a titolo gratuito Per un attimo pensavo che Monoremo fosse il suo nome <ride> Vi aspetto al molo Venite pure quando siete pronti siamo sempre pronti Finalmente ora possiamo navigare sul fiume Ora andiamo e lui è sparito già Lui è già lì, si è teletrasportato Mario più veloce di tutti Guarda ah, non c'è non c'è da nessuna parte Appunto a meno che eh, ecco, quella. È, è appena Ah allora ci è andato veramente Forse è velocissimo O, fo, tipo, o forse l'hanno fatto spawnare direttamente lì E se eh, e spawna forse. soltanto se lo guardi Salve gente Qua è tutto pronto? Volete fare un giro sul fiume? No sì. Benone, salita a bordo e saltiamo. No, vai una gita sul fiume, che bello! Spiegate ancora l'ancora, urma, levate le vele? O era il contrario? In effetti, se leviamo le vele, come ci muoviamo? Ma la spieghi l'ancora, non è un origami, idiota. Questa è sempre emozionata per tutto. Sta, sta pure ballando. Mario sta in piedi. <ride> Bob invece dorme, come Appunto. sempre Non dirmi che ho il Un lato dell'acqua sforzante, assaporò ogni singolo istante Ora sei liberata Ah, canzone. è una canzone No Ass Assaporò a sua puro E poi a che in Ogni ritmo? singolo istante di una vita <ride> vissuta sulla corrente Bobby, accelerato accelerato apri un, uh, un occhio qualche volta vedendo mai la... ah vita. è bello rilassarsi un po dopo un Il livello impegnativo boh almeno ti hanno trasformato in una scimmia no? Mm. credo che ci siano gli origami boh bomba no io perfetto tutto questo casino solo per andare nella, nella dalla parte che, da una parte che era bloccata con, dalla, dalle rocce prima, ti ricordi? Sì Tutto sto casino, solo poi questo Quando potevamo scalarlo invece e non Sono io o stiamo andando più veloci? Sì, siamo quasi arrivati alle rapide Siete pronti a scoprire il lato più turbolento del fiume Gorgo? Che nomi creativi proprio eh? Ah, no, da solo, non lo no, faccio andare io No, io non avevo capito che questo sarebbe, io avevo capito che questo sarebbe stato un rilassante giretto in barca eh no. Dai, che ci divertiamo. Poi non possiamo mica tornare indietro, quindi godetevi il tragitto. Io ho lasciato quel. quel. quel, quel, cubo. quel blocco. Cubo. Però il in blocco. effetti stanno andando un po' troppo veloci. È come se il fiume se fosse più strabordante del solito. <ride> Abbiamo appena fatto partire le cose. Oh no, io. Non, nessuno mi aveva detto che. Ah! Vola via? Puoi fluttuare. Non dovresti toccare l'acqua se, se scendi in regola. Cioè, eh, li, perché stanno immaginando del tod. Sì Perché ah. devi guidarlo Ma bisogno del tuo aiuto Premi L E poi su o giù Per dire da che parte devi andare Gioca che non andare a sbattere Se la barca venisse danneggiata Sarebbe un bel problema oh, oh oh Stai dando affidamento alla persona sbagliata Sì io non ah, so Ah per un po', se po se Non potrei aprire il menu Così ti puoi concentrare sulle rapide sì. Ok <ride> gente Tenetevi forte ecco, ecco le rapide del fiume gorgo Aiuto Yay yeah, hai 5 vite Ok Eh uh. Puoi lanciare i coriandoli, non mi dire che ci sono gli strappi ma pure sui muri così Oddio, Non li sprecare, vai sopra Vai sotto, stop Vai giù, vai giù, vai giù vai No, giù. ho sbagliato Dove vai, dove vai? Ok, stai attento, non serve quella moneta Attento, abbiamo un casino di soldi Bravo ah, Abbiamo 5 vite Dove vai? Dove stai andando? Difficile Basta andare dritto, non è difficile Qua devi saltare. Per mia. Eh? Ah, ok. Ecco, ora di lanciare i comandi. No. Marco! Difficile! Oh. I comandi sono invertiti. Coriandoli, coriandoli. Non è difficile con i comandi invertiti. Mica è abituato a nulla tanto. Ma certo che sei. Certo. Sono sì, abituato a camminare da Guarda c'ha già un buco modo. nella barca e ora sei morto. Ne hai ben due buchi nella barca. Sì, c'è cioè un Dovrebbe, dovrebbe buco, già cioè. essere affondata. No, nah, solo tre buchi ti posso dire questo Stai Zeta. Qui. Prendi Fare il cuore, via. veloce. Vediamo, questo tappa un buco. Sì, tappa un buco. Ok, ci sto prendendo la mano. Vai sopra. Ora bravo. Attenzione, vai giù, vai giù. Stop! No! Stiamo per morire! Ok, Ok, no! Wow, game over. Uh, e ora? No. Riparti dall'ultimo salvataggio Ci vediamo Tenta. dove eravamo prima, cioè tra 20 ore. Ok, siamo dal punto di Tornato. prima, ma no, in realtà perché adesso tagliamo di nuovo, perché Marco è morto. Niente. Yeah. Tira, tira. Okay. ok, no, non sono morto. Prendi un cuore, prendi un cuore, prendi un cuore. Questo mi cura 5 per forza. Ok. Ah, eh, non posso avere più di 5, ovviamente. Attenzione. Vai su, vai... Non dribblare così. Che è tutto brutto. Vedi, ma no, devi andare su veloce. Yeet. Yeet. Yeet. Meno male che bastano. Giusti, giusti. Oddio, Vai, ah, la canone metti... delle rocce! Perché Mario non sta facendo nulla? Sta facendo tutto il Todd. <ride> Lui si era arrabbiato. Yeet. Stavo per mi quello... sta battendo il cuore. Mi stanno venendo i brividi. Attimo perché non ho, per, non ho Ah penso di aver battuto Invece è solo una cosa che mi sempre Però il prossimo dovrebbe stare su Visto che credo che si stiano Perché? Alternando Invece no, giù, non sta giù meno mare che non sono andato Yit Yit Non sbattere di nuovo non Vai su adesso Piano piano piano piano Yit wow. Riusciremo a passare? No Ecco la risposta Ah, well, ne, no. ah, invece no No, uh -huh. me ne sono curato uno e Mentre... Aia. Ci siamo incastrati No No, semplicemente devi andare avanti Però verso sopra Uffa. Ok Ok, e ora c'è l'ultimo strappo che non puoi prendere L'ultimo strappo che non posso prendere? Cosa? L'ultimo strappo di sta parte qui Che non potrei prendere Perché? Ora vedrai inutile Ok Boom ancora, ancora. Marco, oddio, okay, oh meno, meno male che che fanno effetto calamita. Non se non no. è che ti ho detto ancora niente, game over. No, non è per forza game over. Ok, questo dovrebbe essere l'ultima cosa quindi? Prendi il cuore, che ti serve. Era l'ultima parte del livello con gli strappi dentro il mare. No non è prendi il cuore a volte sbatte ma non mi dà da danno quel vortice è enorme. enorme ci devi andare dentro bro <ride> comunque seriamente facci dentro no. perché no comunque il vortice perché eh. oddio vai giù e eh, ma come faccio no, vai. quello strappo devi andare no? dalla dietro l'hai perso No, basta che mi faccio prendere un po' di danni. Non penso proprio Si, sì, guarda L'ho oh, quasi fatto No Oh, basta, ormai è troppo tardi Devi ritornarci tu no. un'altra volta Ci ritornerai off camera Perché sicuramente non, non stiamo mostrando il, la parte però mentre Ok, rincuriamo. è finito Ma <susurra> è orribile Perfetto, dobbiamo rifarlo solo per uno strappo, giusto? Che me ne è parso delle rapide del fiume Gorgon, emozionanti, eh? Oh. Eh, insomma, qua l'abbiamo rischiato grosso, eh? Mi batteva il cuore fortissimo. Ah, ti sei perso un bel po' di monete, se le prendi tutte, c'è un bel premio per te, riprovo. Cosa? Qui c'è, cioè, devi anche prendere tutte le monete, perché ti dà una statuina, sicuramente. Vabbè, e, e le porte sbattono. Ma è molto probabile che ci dia il Non ricordavo proprio la sensazione di una bella gita sul fiume, ma questa non è per niente male. Ti sono. arrivati alcuni ricordi nuovi? Rilassante e pratica. Possiamo seguire questo nostro bruno lungo il fiume senza distrazioni. Bene, gente, eccoci alla nostra prossima tappa. E anche ah, dove vero, vi, vi abbandonerò. nero. <ride> Benvenuta a Ninjaland Mamma mia che, che creatività Una meta turistica super popolare Zappa di spettacolari Attrazioni incredibili Spettacoli Cosa? Vuoi forse dire che questo posto è? Un parco di divertimenti Ma meraviglioso Ci andiamo per favore Oddio giù poter ammirare il famoso castello di Nin Ninjaland Non mi serve tanto un parco di divertimenti mi sembra più una Oh il nostro blu, blu si avvolge proprio al tornare al castello Vedi abbiamo già finito pure sto mondo <ride> Pensa un po' Poteva finire ovunque invece proprio là E ora che facciamo? Dobbiamo visitare la città Dai Mario, adesso non possiamo Non fare un giro a Ninjaland Sarebbe dai responsabili E allora che Ninjaland sia no? Ci andiamo vero? Per favore e Certo sono sicuro che non ti farei minimamente distrarre Una volta là Senza distrazioni vero? Se volete possiamo continuare il giro del fiume Il canon dolce carta è poco più avanti No Metti con, eh, Scendi scendi. Evviva sapevo che non c'era bisogno di insistere Mario Ma qui sta il nastro blu Va ah, bene divertitevi gente vi aspetterò quindi fino a quando non avrete finito Quindi praticamente il suo lavoro adesso Senza essere pagato È restare qua ad aspettare la sua so Senza cibo e niente sì, mm. Si è già dimenticata di quel nastro Grazie per aver saldato il dialogo comunque Cos'è uh, che hai detto? Ah ok uh, Chissà Beh comunque cerchiamo un, uh, un coso. Guarda ecco. ci stanno pure i cosi del tipo... Ah non è un cuore. <ride> ci stanno pure i, i cosi per entrare nei parchi divertimenti. Ah finalmente ci incontriamo, il destino ci ha fatto, in, ha fatto incrociare le nostre strade per qualche ragione. Non so ciò che desidera il tuo cuore ma so dove puoi soddisfare il tuo desiderio di cuori PV Max. Un edificio di mattoni rossi ti aspetta a Borgo Todd. Quindi possiamo comprare i cuori Max, va bene. Ma se sta qui il tubo per andare a Borgo Todd? Vabbè, io direi che adesso chiudiamo la parte e ci andiamo la prossima volta, visto che dobbiamo anche vedere un sacco di cose. Eh, sì, sì. Uh, la quindi, prossima parte quindi esploreremo Ninjaland e un po' di parti Borgo Todd nuove. Prima andiamo inizierta. a vedere un po' che cosa succede in nuovo a Borgo Todd e poi andremo un pochino a Ninjaland. Sì, ovviamente quindi, niente, ci, ci vediamo. Ci vediamo alla prossima, ciao!